Questa pillola è la più importante delle pillole sul caffè di Caffè124. Come farsi una buona moca a casa? Quali sono gli ingredienti necessari? Un buon caffè monorigine. Questo è un caffè con un nome abbastanza esplicito, Fucking Strong Coffee. È un caffè che viene coltivato da una cooperativa di donne ruandesi. Una delle particolarità dello Specialty Coffee, quindi di questi caffè particolarmente curati, è il direct trading, cioè il caffè viene sempre comprato direttamente dai coltivatori perché vogliamo essere sicuri dell'origine. È un caffè lavato, viene fatto fermentare in acqua ed è un caffè tostato per espresso, quindi leggermente più scuro. L'altro ingrediente fondamentale è aceto. Perché l'aceto è fondamentale? Perché che ne dicano le nostre nonne? La macchinetta del caffè, la moca, deve essere uno in acciaio. Se avete la macchinetta la, la moca di, di alluminio, buttatela pure, non ve ne fate nulla. La moca, quella Bialetti, secondo me è la migliore che si può trovare. Con questa forma deve essere perfettamente pulita. E l'unica maniera, o comunque la maniera più economica di pulirla, è l'aceto. Controllate che non ci siano i residui di muffe. Terzo ingrediente, ovviamente, è l'acqua. Adesso qua. Facciamo pubblicità levissima che è un po' lo standard per il caffè, non usate l'acqua del rubinetto, per il caffè ci vuole un'acqua molto bilanciata in sali e minerali e qui abbiamo preso l'ultimo ingrediente, il macina caffè. Questo è il macina caffè più economico che si possa trovare, viene sconsigliato da tutti gli esperti di caffè perché è un macina caffè a blades, a eliche, quindi sminuzza il caffè e la polvere non, è, non viene fuori così uniforme come si vorrebbe. Comunque, viene fuori uno dei migliori caffè che avete bevuto. Per prima cosa, dobbiamo macinare il caffè. Ok. Il primo accorgimento, se è possibile, è di non mettere l'acqua fredda nella, nella moca, ma dell'acqua preriscaldata, quindi sempre della levissima, possibilmente. Riempire fino a sotto la valvola. Mettiamo il filtro. Mettiamo tutto il caffè. Si mette sul fuoco. Appena si sente gorgogliare il caffè bisognerebbe spegnere. Basta, spegniamo. Non c'è neanche un po' di nota amara e questo grazie al fatto che l'abbiamo macinato ben più grosso di come lo trovate al supermercato e soprattutto che era un caffè tostato relativamente chiaro e quindi non ha tirato fuori delle note amare.